Patrizia Ferrarini, lei è stata presidente negli anni scorsi della Strada Reale, è un'albergatrice e si è lavorato tanto in questi anni proprio sul settore alberghiero, si è fatta formazione ma si è anche spiegato agli operatori che devono essere un po' gli ambasciatori del loro territorio. Indubbiamente quella della formazione è stata una delle attività che appena è nata la strada già circa 15 anni fa è stata una delle prime cose che avevamo fatto perché è importante che ovviamente che chi fa accoglienza sul territorio debba anche conoscere tutti quelli che sono i prodotti che il territorio può offrire quindi noi stavo, lavoravamo prettamente sul mondo del vino e quindi il primo accompagnamento che avevamo fatto era stato proprio appunto prepararci tecnicamente a questo anche se devo dire che nel corso degli anni io ho avuto modo di seguire da sempre eh, le persone che si sono avvicinate come operatori turistici alla strada, ogni operatore è una persona che vive il suo territorio non solo perché magari c'è nato o perché ci opera da molto tempo, ma perché ha molta passione per il suo territorio e vuole trasmetterlo al turista che da noi viene in visita. Ho sempre notato che la passione è una delle particolarità più importanti che hanno avuto sempre i soci della strada reale. Ecco l'albergatore, il ristoratore diventa ambasciatore del suo territorio quindi deve avere un legame poi con i produttori locali si creano dei legami che durano nel tempo Indubbiamente, poi ognuno sceglie, diciamo, alle sue preferenze okay, però ognuno di noi quando fa le scelte commerciali per la sua azienda è sempre legato al fatto di far lavorare un operatore che sia socio della, della strada questa è una condizione sine qua non e, noi abbiamo veramente capito anche nel tempo che questo progetto della strada è molto legato a una clientela individuale quindi a quello che vogliamo possiamo definire come turismo lento ecco adesso e questo è molto bello perché siccome eh, noi abbiamo tante piccole realtà anche come dei bed and break, e le case vacanze sparse sul territorio, rende accessibile vivere e conoscere il territorio ovunque anche dove non ci sono strutture alberghiere come quali per esempio quelle che rappresento io personalmente ecco questo è molto importante.